Vediamoci questi due qua che sono i due... Ah, oh, cazzo, ho chiuso la pagina. Che babbo. Che sono i due trailer che più stavo aspettando di questa live. Che più stavo aspettando. Non so quale po possa essere più brutto tra i due. Cioè, se Sharkula o Emmy TV in, in space. Vabbè, proviamo con Emmy TV in space, ragazzi. Speriamo che siano trailer esaustivi. Cioè, che, che abbiano un senso. Se no, li abbiamo aspettati per nulla. Amityville in space. Questa sera, nella Amityville House, qualcosa sta per succedere. Questa casa è incarnata del male. Il suo male si è come una peste. Per fermarla, dobbiamo colpire le sue radici. Se io fossi tu, mi ucciderei. Che fetta, ragazzi. Questa è il più grande buca nera che ho mai visto. We've never come across anything like this in space before. I think there's something more sinister at play here. Oh, not a bad. I've got a bad feeling about this. It's already beginning again. The war between good and evil continues. We need to nuke that black hole. That house must be destroyed. È veramente orrido. <ride> È veramente orrido. Non ci posso credere. Non me lo aspettavo così brutto. Me lo aspettavo brutto. Ma non me lo aspettavo così brutto, ragazzi. <ride> Cazzo, ora tocca a Sharkula. Sharkula. Vediamo se Sharkula ci regala delle emozioni più forti. Ma secondo me sono dello stesso, della stessa produzione. Infatti, infatti, sono sempre Wild Eye. Wild Eye, se non sbaglio, sono quelli che avevano fatto... Scusate oh, avevano fatto veloci pastor Vediamo Sharkula oh, on scusate, is va, really va, va un po' a scatti Devo chiudere un attimo qualche finestra Perché ogni tanto ho questo momento di difficoltà siete? Ah But harmless. No matter please, I think our boss has some weird hypnotic hold over these towns. The shock and I are intertwined. If he knew the twisted mind of yours! If he disobeyed one more time, you'll end up with a sacrifice! Ah! Ah sharpice for the colour. No, questo fosse anche un male sopra è peggio. Ma è girato in una cantina. È girato in una cantina. What is it? lo faccio anch'io un film, ragazzi. Ma è terribile, non so, forse questo è peggio. No, forse è peggio di, di MTV in the Space Madonna, ma uno più brutto dell'altro, raga, veramente, non ho mai visto una cosa così <ride> Mamma mia, ragazzi, che orrore, che orrore, che orrore No, io non credo che riuscirò a guardare questi film, sono troppo brutti Sono troppo brutti